Ciao a tutti, oggi prepareremo la paella veloce. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono preparato per risotto di mare surgelato, piselli, peperone giallo, peperone rosso, aglio, peperoncino, olio, origano, polpa di pomodoro, acqua, dado bimbi, riso, zafferano, sale, pepe e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e il peperoncino e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Lungiamo sul fondo del boccale con la spatola.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 Chiudiamo con il coperchio e posizioniamo il varoma. E facciamo cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma. Velocità 1. Togliamo momentaneamente il varoma. Mangiamo il riso, lo zafferano, il pepe, il sale, amalgamiamo con la spatola per rimuovere bene i chicchi. con il coperchio, riposizioniamo il varoma e facciamo proseguire la cottura per 15 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità 1. il pesce è cotto anche i peperoni e i piselli sono cotti versiamoli in una pirofila anche il riso è cotto trasferiamo nella pirofila con il pesce i peperoni e i piselli amalgamiamo bene spolverizziamo con del prezzemolo tritato e serviamo Paella veloce